Una vera novità per l'Italia. La prima trasmissione in molte conduzioni. Molti ospiti, anche alcuni volti noti. Ma soprattutto, la prima trasmissione veramente libera, perché nata sulla rete, fatta da gente comune per la gente comune. Questa è Salvo 5.0 Ciante. Salvo Mandara e tutto lo staff dell'S5.0 presentano l'informazione indipendente del Salvo 5.0 channel. Mercoledì, ore 21.30. In diretta dal canale di Salvo Mandara su La Fornace TV. La Fornace TV, sforniamo grandi momenti di televisione.